Salve a tutti anime colorate, benvenuti in questo nuovo video Sono sincero, lunedì non avevo idee da mettere Quando dico lunedì parlo di ieri, per me 10 gennaio uh, Quindi la prima cosa che vi propongo, se vi va sotto questo video è quella di continuare a fare proposte Perché il canale si sì, un po' vive grazie alle mie idee ma è fatto anche, direi, soprattutto da persone che lo seguono. Non credo che per chi mi sta ascoltando sarebbe edificante, insomma, sapere di parlare da solo in tutti i sensi e non solo davanti alla telecamera. Vi ricordo che chi non è iscritto può approfittare per iscriversi al canale, ehm, regalare un grazie da 10 euro, un abbonamento da 4,99 euro o semplicemente cliccare sulla pubblicità in questo modo aiuterete il mio canale è già da un paio di giorni che penso all'argomento mm, non so ancora che titolo metterò ma potreste pensare che io debba rimproverare qualcuno di voi no, non è così mm, le persone che hanno questo atteggiamento eh, non fanno parte del canale non al momento perlomeno e dubito che se si riconoscano abbiano l'ardire di, di commentare per scusarsi anche se sarebbe una cosa molto bella e matura e sarebbero delle scuse che io accetterei con il cuore, veramente eh, ma sta di fatto che eh, la necessità di comunicare tramite social credo che tutti ormai abbiamo facebook e tutti seguiamo un qualche gruppo o pagina di qualcosa che ci piace credo che ci stia facendo perdere l'empatia credo, credo, forse mi ripeto, va bene uh, sto pensando al fatto che l'inquadratura non è ben sistemata um, la protezione dello schermo ci porta a pensare che le nostre azioni non avranno conseguenze sono almeno due o tre occasioni che io mi sento dire ehi, ma guarda che ti sto rispondendo in modo educato ehi ma guarda che siamo in due ad averti fatto notare una stessa cosa ah quindi se io penso che gli unicorni siano creature fantastiche e a te fanno schifo il pensiero critico non è ben visto è questo che veramente vogliamo comunicare con i social è veramente questo il messaggio che portiamo che vogliamo portare di bullismo di prevaricazione io qui uh, dovrò mettere qualche bip perché io credo che a volte le parolacce rinnovano l'idea, se io mi comporto da sto è giusto è vero è inclusivo che adesso piace tanto questa parola che mi si faccia notare che io in quel momento ho fatto del male a quella persona perché non esiste soltanto il male fisico ricordate che a volte le parole possono menare fendenti come coltelli è anche vero che a volte si ha la sensazione che più che trattare normalmente perché effettivamente io ho fatto del male si tratti eh, semplicemente di quello schermo che stavo dicendo prima cioè io una risposta del genere non la darei mai a nessuno, disabile o meno che sia, però siccome c'è il mio bello schermino che mi protegge dal, dallo sguardo di una persona, eh, dalla voce di una persona che magari mi farebbe capire che non mi sta aggredendo affatto, dal modo di muoversi per chi può, da un sacco di altre cose, <coughs> perché davvero io devo molto al virtuale io devo perfino alla ricerca della mia ultima psicologa al virtuale però credo onestamente che si stiano perdendo di vista tante cose eh, si dice che non sono gli altri a cambiare dobbiamo cambiare noi stessi questo mi è stato detto io sono un po perplesso riguardo a questa affermazione vorrei riflettere insieme a voi perché se è vero che il cambiamento deve partire da noi, però è anche vero nello stesso tempo che ciascuno deve curare il proprio. Mentre a volte sembra che eh, però sembra che davvero quando si interagisce con gli altri il mondo chieda continuamente di, di cambiare, ma io sia veramente l'unica persona in grado di mettersi in discussione. Questo fa parte di una discussione, mi ripeto di nuovo, che ho avuto ieri al telefono, costruttiva, dove però eh, onestamente ho, ho intravisto una punta di, di sacenza, trattasi di persona più grande di me, trattasi di persona con più competenze di me bla bla. Però sono dell'idea che se si deve insegnare qualcosa a qualcuno bisogna anche essere in grado di insegnare. Perché se, ora non era un insegnante d'inglese, ma facciamo finta che si tratti di un insegnante d'inglese che è la prima cosa che mi è venuta in mente, quel che io dico, se vuoi trasmettere l'amore per qualcosa non basta che tu abbia questa pronuncia perfetta, che tu abbia il, th, il th perfetto che mette la lingua nel modo perfetto sotto i denti, sicuramente è utile. Sicuramente è utile il viaggetto in Inghilterra prima di insegnare a fare l'insegnante... Scusate, di iniziare a fare l'insegnante, tutto quello che volete. Ma se non siamo in primis persone empatiche, sensibili, in grado di connetterci con l'altro, senza ovviamente dimenticare noi stessi, tutti gli anni di studio del mondo... Non servono assolutamente a niente. E io, in prima persona, vi dico che sono, voglio essere in una fase di crescita continua. Io non mi sento arrivato, però, nemmeno allo stesso tempo credo di non aver imparato nulla. Credo di avere una continua possibilità di imparare. Quindi, vorrei cortesemente che questo video fosse un'occasione di confronto con tutti voi che mi diciate cosa ne pensate e soprattutto se per sostenere questo vostro pensiero fate qualcosa tutti i giorni se praticate gentilezza per cambiare il mondo secondo me non servono grandi cose eh, io non lo so se sto cambiando il mondo con questi video non lo so se sto cambiando la mentalità con questi video <ride> però quando penso di sentirmi un po' scoraggiato perché faccio 50-70 visualizzazioni e mi fermo, preferisco prendermi del tempo piuttosto che smettere perché domani potrebbe essere visto da qualcuno che ha bisogno di sentire queste parole se io parlo da solo questi video non servono a niente il canale è fatto da voi, è fatto da te che stai guardando in questo momento e magari nemmeno sai chi sono scrivete, parlate, esprimetevi, proponete discutiamo, confrontiamoci lo so che magari i commenti di youtube non sono un terreno ideale è una comunicazione che può apparire limitata per alcuni di voi però ci proviamo ci proviamo, vorrei provarci insieme a voi vorrei veramente cambiare questa comunicazione social Vedendo se davvero è possibile partire da me, cosa che ti provo ogni giorno, stando attento al punto e alla virgola, ma ultimamente sembra che tutto ciò non sia inutile, non sia utile, che io abbia sempre addosso l'etichetta dell'arrogante, del permaloso, eccetera. E non sempre quel che dicono gli altri, è vero, forse quello che diciamo più a noi stessi dopo esserci autoanalizzati andrebbe ascoltato di più senza però perdere mai di vista la nostra autostima grazie a tutti spero che questo video vi sia piaciuto eh, vi aspetto nei commenti e ci vediamo la prossima volta, ciao ps speriamo con un'inquadratura migliore ma avevo voglia di fare un video up.